Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo di lui, anzi più precisamente di lui. Sì ragazzi, è esattamente il cubo di Rubik, però come vedete è un cubo leggermente diverso, uno perché abbiamo 2x2 due per due come quadrati nella stessa faccia, ma soprattutto perché è un cubo di Rubik smart. Come tanti di voi sapranno, soprattutto chi ha circa la mia età e chi come me ha vissuto tra gli anni 80 e 90 sa cosa vuol dire avere lui. Questo ragazzi, quando io l'ho acquistato avevo 10 anni o meglio quando me l'hanno... Regalato, avevo dieci anni, ce l'ho tuttora quindi a 40 anni di vita questo piccolo cubetto ed è un prodotto comunque che tuttora rimane in commercio e tuttora si può acquistare, però. È arrivato lui il GoCube un cubo smart tecnologicamente avanzato se vogliamo che si addice pienamente ai giorni nostri lui come vi ho detto in questa versione è 2x2 però è disponibile anche nella classica versione 3x3 eh, come numero di quadrati eh, su una faccia del cubo però a livello di funzioni rimane praticamente lo stesso eh, che ho qua io in questo momento questo essendo una versione 2x2 rimane per principianti per bambini per ragazzini quindi è l'inizio l'approccio a un prodotto che comunque rimane complesso nell'arrivare alle soluzioni almeno io parlo per me eh, sono sempre stato davvero molto negato eh, nel riuscire a portarlo a termine quindi questa versione 2x2 è quello che serve per iniziare e poi come vi ho detto però il punto forte ovviamente di questo Go Cube è il fatto che lui sia smart ma prima di approfondire cosa vuol dire la parola smart portata sul cubo di rubik iniziamo a vedere come è la confezione quando vi arriva perché ragazzi davvero tanta roba. Inizio col dirvi che questo prodotto è disponibile su Amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione sia per la versione come questa 2x2 che la versione classica 3x3 ma adesso ragazzi iniziamo a vedere la confezione che anche quella è davvero molto molto interessante. Allora come vi ho detto anche la confezione è molto ben curata e dettagliata e molto eh, bella per essere appunto regalata. Si va ad aprire in questa maniera e vedete che bel impatto visivo eh, dal punto di vista estetico qua abbiamo subito il piccolo cubo che poi vedremo eh, in seguito e qua andiamo ad aprire e troviamo qua sotto i manuali di istruzioni con tutte le varie certificazioni la, quello che è il quick start del go cube qua sotto abbiamo un'altra scatola dove troviamo il sacchetto in vellutino per trasportare in sicurezza il cubo smart che comunque è un prodotto elettronico e poi qua abbiamo il cavo di ricarica usb usb type c quindi avete visto che è bella anche la confezione per come è curata per come va ad aprirsi è un bellissimo regalo sicuramente eh, adesso andiamo a parlare di lui quello che ovviamente è diciamo il prodotto di questo video cioè il gocube lui è un prodotto in plastica ovviamente e ha dalla sua i materiali veramente buoni qua vedete che dove non è colorato è trasparente perché lui è in grado anche di illuminarsi qua in uno dei quadratini abbiamo la presa type C per la ricarica e devo dire che i movimenti che questo cubo fa sebbene ha diciamo all'interno una parte elettronica che tra poco eh, vi spiegherò è davvero morbido e piacevole nel girare e nel fare ruotare davvero davvero ottimo gocube secondo me ha fatto un prodotto a livello qualitativo che è davvero tanta tanta roba come vi ho detto il link è qua sotto in descrizione per andare ad acquistare direttamente su amazon questo prodotto della gocube ma adesso vi spiegherò perché lui è un prodotto smart lui all'interno ha un modulo bluetooth quindi comunicherà col nostro eh, telefono o col nostro tablet ovviamente per utilizzarlo dovremo installare la sua applicazione dedicata che eh, si chiama GoCube 2x2 che appunto è adatta per questa versione di GoCube altrimenti c'è la versione 3x3 che è per il modello appunto 3x3. Eh, L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android e per funzionare ovviamente come vi ho detto lo smartphone va collegato con il bluetooth al cubo. Ma adesso andiamo a vedere appunto da vicino cos'è questa funzione smart che ha questo GoCube con la sua applicazione dedicata quindi prendiamo lo smartphone andiamo a aprire l'applicazione come vi ho detto che si chiama GoCube 2x2 e una volta aperta l'applicazione, vedete che eh, in automatico lei va a cercare il nostro GoCube. Ha trovato GoCube 2x2. qua possiamo anche andare a rinominare quello che è il nome del nostro cubo. Eh, io ho lasciato ovviamente il nome dato di default. A questo punto vado a selezionare. Vedete che l'applicazione si connette al GoCube. Vedete che lui lampeggia e vuol dire che si è connesso all'applicazione. Una cosa che è importante ricordarsi è che eh, lui comunica con l'applicazione e l'applicazione sa dove sono i contatti in quel momento se noi utilizziamo sempre il gocube con l'applicazione ma se dovessimo utilizzare il gocube senza l'applicazione quindi il telefono è spento o comunque non siamo connessi col bluetooth al gocube ovviamente possiamo utilizzare lo stesso perché lo scopo del gocube è il classico scopo di riuscire a formare i colori giusti su ogni faccia del cubo però eh, se poi dovessimo poi utilizzare l'applicazione ovviamente lui non sa più a che punto siamo arrivati allora a quel punto dovremmo andare ad insegnare all'applicazione come sono posizionati i colori al momento in cui vogliamo utilizzare il cubo mentre se utilizziamo sempre il cubo con l'applicazione eh, qualsiasi cosa noi facciamo essendo lui in comunicazione eh, l'applicazione tiene sempre memorizzati i movimenti che andiamo a fare quindi sa sempre eh, a che punto siamo con i nostri colori eh, sulle facce del cubo questo è importante perché alla fine se uno dice ah, no vabbè ma non mi, non mi sta aiutando per forza non sa che punto sei l'applicazione non ti può aiutare ma perché l'applicazione ci aiuta perché l'applicazione è davvero molto interessante ed è qua che diventa lui un cubo smart allora vedete che qua sotto all'applicazione abbiamo varie voci qua abbiamo la coppa che è dove ci sono i vari tempi eh, di realizzazione del cubo qua abbiamo un'altra opzione eh, dove appunto ci sono le varie per andare a creare il cubo e qua sotto abbiamo la parte più interessante di quello che è appunto la versione smart del go gocube cioè è possibile sia cronometrarci quindi lui partirà in automatico nel cronometrarci eh, una volta che noi iniziamo a muovere il cubo e allo stesso tempo c'è la possibilità di andare a risolvere eh, quello che è appunto il cubo cioè quando noi non riusciamo o appunto un bambino un ragazzino non riesce quindi a un certo punto si sta spazientendo perché non riesce a risolverlo l'applicazione ci dà le indicazioni per andare a risolverlo è davvero molto interessante e poi abbiamo eh, un'altra voce che questa con scritto games dove ci sono vari giochi dove il senso non è più eh, combinare i colori ma seguire i movimenti che ci fa fare l'applicazione per andare a comporre anche dei brani musicali andando a muovere il cubo questi sono dei giochi diciamo appunto divertenti soprattutto per un bambino o un ragazzino e poi abbiamo questa voce qua che è una sorta di accademia per andare ad imparare ad utilizzare il cubo eh, cosa vuol dire che in questa accademia è possibile facendo start andare a diciamo fare un percorso vedete quindi andare a creare eh, un percorso di insegnamento quindi partiremo eh, dall'inizio in cui c'è il libro che ci spiega eh, diciamo andandoci a cliccare partono poi dei micro video eh, dove ci spiega come eh, utilizzare il cubo e qual è la logica di utilizzo del cubo per portarlo a termine dal punto di vista appunto dei colori sulle facce ma poi abbiamo anche appunto vedete una serie di percorsi che però sono bloccati eh, perché perché prima arrivare al diciamo alla fase successiva dovremo prima imparare a fare la prima cosa che ci viene insegnata quindi potrebbe essere eh, mettere due colori vicino eh, o quattro colori adesso in base a quello che è appunto l'accademia e appunto andando fino alla fine dell'accademia essere arrivati al punto di avere imparato eh, a capire come muovere i quadratini per portare appunto i colori nella posizione che noi vogliamo il senso di questa accademia è questo ed è veramente molto interessante e soprattutto utile appunto per imparare anche per un bambino che vuole imparare ad utilizzare in maniera logica questo cubo cosa che io quando ero piccolo non ho avuto e sono diventato davvero matto più volte probabilmente non so se ci sono neanche mai riuscito eh, l'unica pecca che ha questa applicazione è che è solo in lingua inglese quindi non abbiamo l'italiano è un peccato perché sicuramente in italiano sarebbe stata molto più fruibile soprattutto magari dai bambini che poi l'inglese non lo sanno ancora parlare perché lo stanno imparando adesso a scuola quindi non riescono ancora a tradurre quello che è scritto sicuramente in italiano sarebbe stato un plus non da sottovalutare però purtroppo è solo lingua inglese eh, poi eh, l'altra parte che volevo farvi vedere appunto è solver cos'è solver la possibilità di andare a risolvere il cubo cosa vuol dire eh, allora quindi io esco dalla schermata solver e vado a muovere a caso i miei colori li sto muovendo a caso senza una logica quindi veramente senza un perché, a questo punto eh, dovrei andare a risolvere il cubo ma non riesco non riesco a ricordarmi eh, le mosse giuste come devo andare a posizionare i colori per ottenere le facce complete quindi vado un po' in stato di panico mi sto innervosendo a questo punto posso andare a fare risolvere il cubo all'applicazione allora se io ho utilizzato il cubo sempre con l'applicazione collegata lui sa a che punto sono come sono disposti i colori in questo momento sul go quindi sa che movimenti farmi fare per andare a risolvere questo eh, però nel caso l'avessimo utilizzato eh, senza eh, l'applicazione quindi ci siamo divertiti sul divano a fare varie cose destra sinistra perché volevamo provarci ma non ci siamo riusciti ovviamente l'applicazione non sa più a che punto siamo con i colori quindi dovremmo andare a dirgli come sono messi i colori sul gocube questo se come vi ho detto non abbiamo utilizzato l'applicazione connessa mentre abbiamo smanettato con questo piccolo cubetto. Quindi andiamo a cliccare qua in alto a sinistra, facciamo l'OADGO CUBE State, e vedete che ci viene sempre indicata eh, le, i tre colori base, quelli in cui sono il punto di riferimento di qualsiasi cosa: quindi eh, quello giallo, quello blu, quindi quello giallo, quello blu e quello arancio che sono appunto quelli eh, dove abbiamo la presa type C e questi sono sempre i tre colori di riferimento per ogni partenza quindi mi dice che devo avere il blu davanti a me, il giallo con la presa type C sopra e l'arancio ovviamente da parte e a questo punto vado a selezionare i colori come ce li ho in questa facciata quindi vado a mettere il rosso da questa parte, il verde e il verde da questa, faccio avanti Va, giro il cubo anch'io manualmente, vado a mettere il verde Vado a mettere il bianco, vado a mettere l'arancio e vado a mettere il rosso. Giro il cubo un'altra volta. Vado a mettere il verde, vado a mettere il blu, vado a mettere il blu e vado a mettere il bianco. Giro il cubo un'altra volta. Vado a mettere l'arancio, vado a mettere il rosso e vado a mettere il bianco. A questo punto giro il cubo da questa parte. Vado a mettere il giallo, giallo e rosso poi giriamo il cubo un'altra volta da questa parte e mettiamo il bianco il giallo l'arancio e il blu a questo punto andiamo a fare load color go cube e così lui ha memorizzato tutta la disposizione dei colori che ho in questo momento eh, nel cubo. A questo punto andiamo a fare Solver, vedete che ci fa vedere sempre i tre colori principali, o meglio la posizione dei tre colori principali, quelli dove abbiamo la presa Type-C, e mi dice che la, quello arancione deve essere messo in fondo alla mia sinistra, questa è la mano sinistra, eh, e il giallo con la presa Type-C sotto, quindi andiamo a fare Continue, e vedete che mi dice che devo girare questo una volta poi mi dice che devo girare questo una volta poi mi dice che devo girare questo una volta poi mi dice che devo girare questo un'altra volta poi mi dice che devo girare questo un'altra volta questo un'altra volta poi mi dice che devo girare questo una volta e questo un'altra volta. E Ragazzi il cubo è fatto avete visto ha pure lampeggiato i led all'interno che il cubo è stato finito e l'applicazione ovviamente mi ha fatto vedere che l'ho finito è logico che il divertimento non è farlo risolvere sempre dall'applicazione però è anche vero che eh, l'applicazione ci va comunque se ragioniamo quando ci fa fare i movimenti ci può insegnare la logica dei movimenti e poi la potremmo utilizzare magari anche a metà nel senso che potremmo magari utilizzarla solo fino a un certo punto e poi continuare da soli e poi calcolate che secondo me questa versione 2x2 nasce per bambini e ragazzini quindi avere un aiuto per dire un bambino di 8-9 anni un aiuto che gli può dare l'applicazione sicuramente eh, rende meno frustrante eh, il cubo perché a capire che in realtà è possibile risolverlo quindi non è che è irrisolvibile quindi ok mi arrendo non lo risolvo no è possibile risolverlo quindi l'applicazione ci porta a risolverlo potremmo magari utilizzarla a metà quindi magari farne un po con l'applicazione e poi fini, farli finire da soli o finire noi da soli eh, o andare fino alla fine e poi rifare da capo un'altra volta da soli e poi utilizzando la funzione accademia secondo me è molto intelligente perché davvero ci fa capire la logica eh, dei movimenti per arrivare a fare i colori giusti per ogni faccia del cubo eh, quindi ragazzi eh, secondo me è un prodotto questo GoCube è veramente interessante secondo me è un regalo bellissimo per bambini e ragazzini perché eh, porta davvero eh, comunque i loro cervelli e le loro teste a ragionare in una logica che normalmente magari eh, soprattutto adesso che eh, sono abituati a guardare tanti smartphone e tanti tablet eh, stanno un po' perdendo mentre noi comunque magari non l'abbiamo sempre risolto il cubo ma siamo cresciuti con lui e ragazzi siamo cresciuti bene devo dire che eh, chi negli anni 80 90 ha utilizzato un cubo è cresciuto sicuramente bene eh, ovviamente sto scherzando eh, crescono bene anche oggi ma utilizzare qualcosa che fa spremere il cervello e che cerca di dare una logica in quello che eh, si vuole fare è sicuramente qualcosa di utile e qualcosa che porta via magari ore di tempo di svago eh, senza usare qualcosa di completamente elettronico Anche se un po di elettronica c'è ma non è uno schermo È eh, quello che normalmente eh, utilizzano al giorno d'oggi bambini e ragazzini in maniera anche spropositata quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato la mia prova e la mia recensione di questo gocube 2x2 che poi c'è in versione anche 3x3 vi lascio qua sotto i link di amazon in descrizione vi sia piaciuto se l'avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram per avere eh, anteprime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale spoiler delle location dove vado a far volare tutti i miei drone